A tutti, in questo nuovo video tutorial mostrò come realizzare questo elegantissimo abito che io ho deciso di chiamare gocce di rugiata e che ho realizzato top-down. Per quanto riguarda il filato, sono finalmente tornata a lavorare. Un filato che io adoro tantissimo, e che è il filato della Mistrico Filati linea Basi rubati. Per chi non lo conoscesse, è formato dal 97% micofib e 3% della me. Il colore che ho scelto io, lo 08, che è questo blu con il lame all'interno blu che io adoro tantissimo. Guardate, anche dal gomitolo, ecco se ve la vicino si vede di più, ma vi posso assicurare che anche il mio vestitino luccica tantissimo per realizzare questo vestito che è una taglia S io ho utilizzato 250 grammi di questo filato lavorando sia con l'uncente del 3,5 che con l'uncente del numero 4 in descrizione come sempre vi lascio il link al sito web Uncintando con i filati da cui potete acquistare il mio stesso filato anche negli altri colori e sono tornati disponibili tantissimi colori io questo vestitino me lo immagino anche nel colore del Rosso o del grigio veramente spettacolare e mi raccomando per una taglia m servono almeno 350 grammi naturalmente se siete una taglia s ma lo volete fare un po più lungo con le maniche un po più lungo vi occorrono almeno uh, un 50 100 grammi in più dicevo invece per una taglia m vi servono per realizzarlo come me almeno 100 grammi in più se poi volete fare le maniche più lunghe allora considerate di comprare uh, 150 200 grammi in più per una taglia L invece vi occorrono 200 grammi in più per poter realizzare il vestito uguale al mio, se lo volete più lungo anche nel vostro caso e con le maniche più lunghe andate a calcolare almeno altri 100-150 grammi in più, quindi un totale di 350 grammi in più rispetto a me. Detto ciò parliamo della lavorazione semplicissima, si parte come da sapete dall'alto perché questo è un top down e io ho deciso di optare per questo punto che in realtà ho già utilizzato molto simile per un vestito di quest'estate ma stavolta sono passata a lavorare una lavorazione top down quindi si parte da sopra e si va poi ad allargare per poi fare la parte di sotto. All'inizio volevo fare più chiuso il punto sotto, ma poi ho detto che no, era troppo bello. Ricordo tante goccioline e questo l'ho chiamato gocce che ho deciso di lasciare la lavorazione uguale. Naturalmente, io nel video vi dico anche come dovete fare se dovete andare ad allargare la lavorazione, e uh, poi ho fatto le maniche: le maniche non le ho volute fare lunghe perché io voglio poter sfruttare questo vestito sia adesso con sotto un bel lupetto o sopra un bel coprispalle sia inizio aprile, come lo vedete in questo momento, così sotto, sotto soltanto un una sottoveste senza calza e scaso un piccolo bolerino o una stola sopra, quindi è perfetto proprio per questo periodo che stiamo andando a, um, per incontrare, si può dire così? Ok, detto ciò, spero che anche questo semplicissimo abito top down vi piaccia, che vi siete realizzarlo e se è così poi mi raccomando mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Incentando con Elsa o sul gruppo Facebook La Libertà di Incentare e Speruzzare oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete sia come Elsa faccio che come Incentando con i filati e noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial per Realizzare il nostro vestitino, io ho deciso di utilizzare il filato della Mistrico Filati Linea Baci Rubati. Sapete quanto io adoro questo filato e sono contentissima che finalmente è tornato disponibile. Il colore che ho scelto io è lo 08, che è il colore del blu, con il lame al suo interno sempre blu. Lavorerò con un 103,5. La lavorazione che andiamo a fare si ottiene su è un top down e si ottiene su un multiplo di 6. Io ho montato 114 catenelle per lo scollo. Mi raccomando, se volete volete più largo, se siete una taglia più grande, tenete appunto presente che dovete andare a aumentare di 6 catenelle. Secondo me, per quanto riguarda almeno lo scollo, per una taglia M va bene aumentare solo di 4 motivi, per una taglia L solo di 8 motivi. Quindi, oltre ai 114 che ho messo io, dovete mettere altri motivi tenendo presente che il multiplo è di 6. Detto ciò, possiamo andare a fare il primo giro, che è semplicissimo e consiste nel realizzare 3 catenelle che sono stata prima maglia alta quindi una due-tre-due due catenelle di separazione 1-2 salto 2 catenelle di base e ricomincio da capo quindi entro nella terza e vado a fare una maglia alta 2 catenelle 1 e 2 salto 2 catenelle entro nella terza e di nuovo vado a fare una maglia alta 2 catenelle, 1, e 2, salto 2 catenelle, entro nella successiva e vado a fare una maglia alta. E continuo così per tutto il nostro primo giro. sto terminando il primo giro ho fatto la maglia altri 2 catenelle mi raccomando prima di passare al secondo giro contatevi le maglie alte dovete avere un numero pari se avete un numero dispari avete sbagliato qualcosina quindi rifate il giro e mi raccomando ricontate le maglie alte per essere sicuri di aver fatto bene dovete avere un numero pari di maglie alte detto ciò possiamo terminare il primo giro andando a fare una terza una maglia bassissima nella terza catenella secondo giro vado a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta 2 3 2 catenelle di separazione 1 2 prendo il filo vado alla maglia alta successiva e realizzo 3 maglie alte nella stessa maglia di base quindi una 2 3 2 catenelle 1 e 2, ricomincio da capo, vado alla maglia alta successiva e realizzo una maglia alta 2 catenelle. 1 e 2, vado alla maglia alta successiva e realizzo 3 maglie alte, una rientro, 2 rientro, 3 2 catenelle. 1 e 2, ricomincio da capo, vado alla maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. 2 catenelle 1 2 vado la maglia alta successiva e realizzo 3 maglie alte 1 2 e 3 2 catenelle 1 2 ricomincio da capo devo fare questo per tutto il mio secondo giro sto per terminare anche il secondo giro maglia alta 2 catenelle di separazione 1 e 2 prendo il filo vado dove ho la prima maglia alta e realizzo 2 maglie alte una e rientro 2 una maglia alta sopra la seconda maglia alta 2 maglie alte sopra l'ultima maglia alta quindi una e due 2 catenelle 1 e 2, ricomincio da capo quindi vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta. 2 catenelle. 1 e 2, vado dove ho la prima delle mie tre maglie alte e realizzo 2 maglie alte, una e rientro. 2, una maglia alta sopra la seconda maglia alta. 2 maglie alte sopra l'ultima maglia alta, una e rientro. 2. 2 catenelle 1 e 2 ricomincio da capo facciamo più alte insieme vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta 2 catenelle 1 2 vado sulla prima maglia alta e realizzo 2 maglie alte una e rientro 2 una maglia alta sopra la seconda maglia alta 2 maglie alte sopra l'ultima maglia alta 1 2 2 catenelle 1 e 2 ricomincio da capo continuo così per tutto il mio terzo giro sto terminando anche il terzo giro fatto le ultime due catenelle entro nella terza catenella iniziale vado a fare una maglia bassissima quarto giro vado a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta prendo il filo rientro e vado a fare altre due maglie alte una scusatemi e 2 2 catenelle 1 2 prendo il filo vado dove ho la prima maglia alta del gruppo di 5 e vado a fare una maglia alta non chiusa vado nella maglia alta successiva e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa chiudo le due maglie alte insieme una maglia alta sopra la terza maglia alta una maglia alta non chiusa sopra la quarta maglia alta un'altra maglia alta non chiusa sopra la sopra l'ultima maglia alta chiudo le due maglie alte insieme 2 catenelle 1 2 ricomincio da capo quindi vado a fare 3 maglie alte sopra la maglia alta una 2 3 due catenelle 1 2 vado dove ho la prima delle mie 5 maglie alte realizzo una maglia alta non chiusa vado sulla successiva e realizzo un'altra maglia alta non chiusa chiudo le due maglie alte insieme una maglia alta sopra la maglia alta successiva una maglia alta non chiusa sopra la quarta maglia alta una maglia alta non chiusa sopra la quinta maglia alta chiudo le due maglie alte insieme 2 catenelle 1 e 2 ricomincio da capo facciamo un'ultima insieme entro dove ho la maglia alta e realizzo 3 maglie alte una 2 3 2 catenelle 1 e 2 vado dove ho la prima maglia alta e realizzo una maglia alta non chiusa vado sulla successiva e realizzo un'altra maglia alta non chiusa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 Sto terminando anche il quarto giro, ho fatto le due catenelle, entro nella terza catenella che qui aveva la mia prima maglia alta e vado a fare una maglia bassissima. Quinto giro vado a realizzare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta. Rientro dentro la stessa maglia di base vado a fare un'altra maglia alta. Una maglia alta sopra la seconda maglia alta due maglie alte sopra la terza maglia alta, una e rientro due: 3 catenelle, una, due, tre, prendo il filo, vado dove ho le due maglie alte chiuse insieme, realizzo una maglia alta non chiusa, vado nella seconda maglia alta e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa, vado dove ho le ultime due maglie alte chiuse insieme, realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le tre maglie alte insieme, 2 catenelle. Uh, no, scusatemi 3 catenelle: 2-3 e ricomincio da capo. Quindi due maglie alte sopra la prima delle tre maglie alte, una e rientro, due, una maglia alta sopra la maglia alta, successiva 2 maglie alte, sopra l'ultima maglia alta, una-due. 3 catenelle 1 2 3 una maglia alta non chiusa sopra le due maglie alte chiuse insieme un'altra maglia alta non chiusa sopra la seconda maglia alta una maglia alta non chiusa sopra le ultime due maglie alte chiuse insieme chiudo le tre maglie alte insieme 3 catenelle una due tre e ricomincio da capo facciamo un'ultima volta, un volta insieme due maglie alte sopra la prima maglia alta una e rientro due una maglia alta sopra la maglia alta successiva due maglie alte sopra l'ultima maglia alta una e rientro due 3 catenelle una due tre vado dove ho le due maglie alte chiuse insieme e realizzo una maglia alta non chiusa una maglia alta non chiusa sopra la maglia alta successiva una maglia alta non chiusa sopra le due maglie alte chiuse insieme chiudo le tre maglie alte insieme 3 catenelle una due tre e ricomincio da capo devo fare questo per tutto il mio quinto giro Sto terminando anche il quinto giro ho fatto le 3 catenelle entro nella terza catenella iniziale vado a fare una maglia bassissima Sesto giro vado a realizzare 2 catenelle che sono la mia prima maglia alta non chiusa entro nella maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta non chiusa Chiudo le due maglie alte insieme una maglia alta sopra la maglia alta una maglia alta non chiusa sopra la quarta maglia alta una maglia alta non chiusa, sopra la quinta maglia alta, chiudo le due maglie alte insieme. 3 catenelle, una, due, tre. Vado dove ho le tre maglie alte chiuse insieme, realizzo una maglia alta, 3 catenelle, una, due, tre. E ricomincio da capo. Vado dove ho la prima maglia alta, realizzo una maglia alta. Non chiusa, vado una seconda maglia alta e realizzo un'altra maglia alta non chiusa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 e ricomincio da capo devo fare questo per tutto il mio sesto giro sto terminando anche il mio sesto giro Ho fatto la maglia alta le 3 catenelle entro nella terza catenelle nelle due maglie alte chiuse insieme e vado a fare una maglia bassissima settimo giro vado a realizzare due catenelle che sono mia prima maglia alta non chiusa una maglia alta non chiusa sopra la maglia alta successiva una maglia alta non chiusa sopra le due maglie alte chiuse insieme per un totale quindi di tre maglie alte non chiuse chiudo le tre maglie alte insieme 3 catenelle una due tre prendo il filo vado dove ho la maglia alta e realizzo 3 maglie alte una due e 3: tre. tre catenelle una, due, tre e ricomincio da capo. Vado dove ho la, le due maglie alte non chiuse, realizzo una maglia alta non chiusa, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta non chiusa, vado dove ho le due maglie alte chiuse insieme e realizzo una maglia alta non chiusa, chiudo le tre maglie alte insieme, 3 catenelle: una, due, tre, vado dove ho la maglia alta e realizzo 3 maglie alte, una, due,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 Vado dove ho la maglia alta, realizzo 3 maglie alte, una, due e tre, 3 catenelle, una, due, tre e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio settimo giro. Sto terminando il mio settimo giro, ho fatto le 3 catenelle, entro dove ho le tre maglie alte chiuse insieme e faccio una maglia bassissima ottavo giro vado a realizzare 3 catenelle che sono mia prima maglia alta quindi una due tre 4 catenelle di separazione una due tre e 4 prendo il filo vado dove ho la prima delle tre maglie alte realizzo 2 maglie alte una e rientro due, una maglia alta sopra la maglia alta successiva 2 maglie alte sopra l'ultima maglia alta una 2 4 catenelle 1 2 3 e 4 e ricomincio da capo una maglia alta dove ho le tre maglie alte chiuse insieme 4 catenelle 1 2 3 e 4 1 2 maglie alte sopra la prima maglia alta 1 e rientro 2 una maglia alta sopra la maglia alta successiva 2 maglie alte sopra l'ultima maglia alta 1 2 4 catenelle una due 3 e 4. e ricomincio da capo devo fare questo per tutto il mio ottavo giro sto terminando anche l'ottavo giro dopo aver fatto le 4 catenelle entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima nono giro vado a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta Prendo il filo, rientro nella stessa catenella di base e vado a fare altre due maglie alte, una e due, Quattro catenelle, una, due, tre e quattro, prendo il filo, vado dove ho la prima delle mie cinque maglie alte, realizzo una maglia alta non chiusa, vado una maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta non chiusa, chiudo le due maglie alte insieme, una maglia alta sopra la maglia alta successiva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 Chiudo le due maglie alte insieme 4 catenelle 1 2 3 e 4 ricomincio da capo quindi 3 maglie alte sopra la maglia alta 1 2 e 3 4 catenelle una, due, tre e quattro una maglia alta non chiusa sopra la prima maglia alta una seconda maglia alta non chiusa sopra la maglia alta successiva chiudo le due maglie alte insieme una maglia alta sopra la maglia alta successiva una maglia alta non chiusa sopra la maglia alta successiva un'ultima maglia non chiusa sopra l'ultima maglia alta chiudo le due maglie alte insieme 4 catenelle una due 3 e 4. ricomincio da capo devo fare questo per tutto il mio nono giro sto terminando anche il mio nono giro ho fatto le 4 catenelle entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima decimo giro vado a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta rientro dentro la stessa maglia di base e vado a fare un'altra maglia alta una maglia alta sopra la seconda maglia alta, due maglie alte sopra l'ultima maglia alta, quindi una e due, quattro catenelle, una, due, tre e quattro, vado dove ho la, le due maglie alte chiuse insieme, realizzo una maglia alta non chiusa, una maglia alta non chiusa sopra la maglia alta successiva. Una maglia alta non chiusa sopra la maglia alta successiva. Chiudo le due, le tre maglie alte insieme: 4 catenelle: 1, 2, 3 e 4. Ricomincio da capo. Quindi vado a fare. Oh, scusate, si è fatto un nodino. Vado a fare uno, due maglie alte sopra la prima delle tre maglie alte, quindi una, due, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, 2 maglie alte sopra l'ultima maglia alta, una e rientro due. 4 catenelle, una 2, 3 e 4 e vado a fare una maglia alta non chiusa dove ho le due maglie alte chiuse insieme, una maglia alta non chiusa sopra la seconda maglia alta, una maglia alta non chiusa sopra l'ultima maglia alta, chiudo le tre maglie alte insieme, 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4 e ricomincio da capo, quindi 2 maglie alte sopra la prima maglia alta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 Chiudo le due maglie alte insieme, 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio decimo giro. Ho terminato anche il mio decimo giro facendo sempre una maglia bassissima all'interno della terza catenella. Adesso andiamo a fare l'undicesimo giro e realizziamo 2 catenelle che sono stata prima maglia alta non chiusa.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 Chiudo le due maglie alte insieme 4 catenelle 1 2 3 e 4 e vado a fare una maglia alta dove ho le tre maglie alte chiuse insieme 4 catenelle 1 2 3 e 4 e ricomincio da capo quindi una maglia alta non chiusa sopra la prima maglia alta una maglia alta non chiusa sopra la seconda maglia alta chiudo le due maglie alte insieme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 4 catenelle 1 2 3 e 4 ricomincio da capo devo fare questo per tutto il mio undicesimo giro allora sto terminando anche l'undicesimo giro ho fatto le 4 catenelle entro nella terra nelle due maglie alte chiusi insieme e faccio una maglia bassissima allora dunque parliamo un attimo allora io adesso come potete vedere sto ripetendo adesso noi andremo a ripetere dal settimo giro quindi 1 2 3 4 5 6 ecco adesso dovremmo ripetere il settimo giro dove noi dovremmo fare un aumento quindi dovendo andare a fare 3 maglie alle 3 maglie alte chiusi insieme 5 catenelle non più 4 e poi le 3 maglie alte sopra la maglia alta questo è per chi deve ancora andare a lavorare ad allargare la lavorazione io non devo più allargare la larghezza che ho, che ho raggiunto mi va bene quindi vado a fare ehm, sempre solo 4 catenelle ma per le taglie più grandi adesso inizieranno a lavorare facendo 5 catenelle di separazione e ripeto bisogna ripetere dal settimo giro quindi abbiamo fatto le tre maglie alte chiuse insieme le 4 catenelle e le qua e le nella magliate la stessa maglia di base e si ripetono sempre il settimo l'ottavo il nono il decimo e l'undicesimo giro solo che chi come me non deve fare più aumenti ripete solo 4 catenelle chi invece deve fare degli aumenti passa a fare 5 catenelle un'altra cosa io devo arrivare a mettere i marcatori quindi sicuramente non trovo a ripetere tutti i giri ma soltanto secondo me devo ripetere soltanto adesso il settimo giro che quindi equivale al mio dodicesimo giro penso che mi vanno bene 12 giri perché solitamente quando faccio il top down a me 12 giri bastano però se dovessi fare anche un altro giro naturalmente vi dico quindi adesso continuerò facendo un altro giro senza aumenti quindi ripeterò il settimo giro e poi vi farò vedere come se farò un altro giro ve lo dirò altrimenti vi farò vedere come mettere i marcatori quindi ripeto si deve ripetere dal settimo all'undicesimo giro senza fare aumenti per chi come me deve solo arrivare a mettere i marcatori andando a fare gli aumenti se siete una taglia più grande passando a fare dalle 4 catenelle alle 5 catenelle e continuate fino a dover mettere poi anche voi i marcatori una volta fatto ciò vi farò vedere appunto come mettere i marcatori e come poi andare a continuare la nostra lavorazione allora, come sospettavo, fare soltanto un giro quindi arrivare al dodicesimo giro per me va benissimo per poter mettere i marcatori. Per mettere i marcatori, quindi, io ho fatto un totale di 12 giri. Il dodicesimo giro, vi ricordo che è il settimo giro. A Questo punto, per mettere i marcatori, io sono andata a contarmi i miei prismi, quelli la o gocce, come lo volete chiamare quelli più grandi. Vedete, io qui ne sto iniziando, ma qui sto finendo. Mi devo fare la maglia alta e ne ho un totale di 19. E sono andata a metterli in questa maniera: 3 per la manica, quindi 1, 2 e 3. E al quarto ho messo il mio marcatore sia avanti che dietro, quindi ne ho 3. E al quarto avanti e indietro ho messo il marcatore stessa cosa quest'altro lato tre prismi o tre gocce una due e tre al quarto avanti e indietro ho messo il mio marcatore naturalmente avendo una goccia in più perché ne ho un numero dispari meno 19 quella dispari l'ho messa sul davanti adesso possiamo continuare a lavorare io alla fine ho deciso di lavorare sempre lo stesso punto sia per il corpo per della maglia che per le maniche All'inizio volevo optare per un punto chiuso sotto del vestito, ma a questo punto mi piace talmente tanto che alla fine ho deciso che farò tutto il vestito con questo stesso punto quindi adesso io vi faccio vedere come la, continuare la lavorazione naturalmente non si fanno più aumenti quindi si continuerà a lavorare sempre con lo stesso numero di catenelle che avete nel mio caso 4 catenelle e quindi io come potete vedere il primo marcatore l'ho messo quasi subito dopo l'inizio del giro quindi adesso vado a fare il mio ottavo giro che consiste in fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta Catenelle di separazione e poi andare a lavorare normalmente. Quindi una maglia, due maglie alte sopra la prima maglia alta, quindi una e due, una maglia alta sopra la seconda maglia alta, due maglie alte sopra la terza maglia alta, una e due. 4 catenelle, una 2 3 e 4. E vedete, io sono sto, dove sto, dove ho il mio marcatore. Tolgo il marcatore così vi faccio vedere bene cosa dovete fare. Noi dobbiamo andare a fare la maglia alta, quindi io prendo il filo, entro nelle tre maglie alte chiuse insieme sul davanti con l'uncinetto Esco anche dalle tre maglie alte opposte dove ho messo il marcatore e vado a fare una maglia alta. Così ho chiuso la mia manica. Quando poi naturalmente andremo a fare la manica dovremo rifare la maglia alta entrando anche dove siamo entrati qui. Quindi quando andremo a lavorare la maglia alta entreremo sempre dove siamo entrati qui per fare la nostra, la, la nostra maglia alta e lavorare così la manica. Comunque, adesso mi giro e continuo a lavorare normalmente il mio giro, quindi 4 catenelle nel mio caso, 2 maglie alte dove ho la prima maglia alta, e così via, e continuo a lavorare il giro fino ad arrivare al prossimo marcatore. E anche in quel caso, vi farò rivedere come fare il passaggio per poter tornare a lavorare dall'altra parte. Sono arrivata al mio secondo marcatore, e di nuovo lo vado a togliere in questa maniera e di nuovo prendo il filo entro nelle tre maglie alte chiusi insieme sul davanti esco nelle tre maglie alte dietro prendo il filo e vado a fare una maglia alta e ho creato così la seconda manica 4 catenelle 1 2 3 e 4 andiamo a lavorare dall'altro lato e di nuovo facendo due maglie alte sopra la prima maglia alta e così via vi ricordo che i giri da ripetere sono sempre gli stessi ossia dal settimo all'undicesimo giro e sono sempre quelli mi raccomando se dovete andare ad allargare se dovete andare a stringere o cambiate uncinetto se dovete allargare o stringere di poco quindi se dovete andare a ad allargare di poco passate da lavorare a 3 col 3,5 con il 4 se dovete stringere passate a lavorare con il 3, se però vi accorgete che dovete allargare parecchio, allora a quel punto aumentate le catenelle. Quindi, se state lavorando con 4 catenelle, passate a lavorare con 5. Se state lavorando col 5, andate a passare a lavorare con 6 catenelle e così via io adesso continuo a lavorare quindi così i miei giri fino ad arrivare giù vi ricordo che ho un vestito quindi devo fare un vestito lungo per le maniche sono un po indecisa se fare delle maniche lunghe delle maniche a tre quarti deciderò nel corso d'opera se così vogliamo dire quindi naturalmente poi alla fine io comunque vi voglio far vedere il primo giro per farvi vedere bene come dobbiamo fare qui perché eh, per la manica però poi alla fine naturalmente vi dirò quante volte ho ripetuto il motivo per il vestito, per il corpo, quindi e quante volte ho ripetuto il motivo per le maniche. Ho Terminato in lunghezza il mio vestitino. Io ho ripetuto il motivo per un totale di 13 volte. Ma dopo il quinto giro, cioè, scusatemi, dopo il quinto motivo, sono passata a lavorare con un certo il numero 4 per poter allargare sui fianchi il mio vestito. E ho continuato a lavorare con il numero 4 fino ad arrivare alla fine. Alla fine, quando ho fatto l'ultimo giro e come lunghezza mi andava bene, ho fatto un semplice giro di maglie basse per rifinire tutto. Facendo una maglia bassa dove ho le maglie le maglie alte, 3 maglie, basse nell'archetto di 4 catenelle, una maglia bassa dove ho la maglia alta. Quindi ripeto, io in totale ho ripetuto il motivo 13 volte. E dopo il quinto, ho cambiato uncinetto passando dal 3, mezzo al sesto, e ho fatto un bordino di maglie basse. Adesso tengo a fare la manica fare la manica è semplicissimo io devo seguire come il sempre il mio motivo solo che quando mi aggancio sotto vado a fare in questa maniera mi aggancio qui sotto dove ho la maglia alta che mi va giù e le maglie alte da questo lato e lavorerò sempre con un centro del tre e mezzo e quindi vado a fare le mie 3 maglie 3 catenelle che sono mia prima maglia alta 3 catenelle di separazione 4 catenelle di separazione 1 2 3 e 4 e poi vado direttamente dove ho le tre maglie alte qui vado a lavorare il mio giro andando a fare due maglie alte sopra la prima maglia alta quindi una 2 una maglia alta sopra la maglia alta successiva Due maglie alte sopra l'ultima maglia alta, quindi una. E due, quattro catenelle: una, due, tre. 4 Vado dove ho le tre maglie alte chiuse insieme, e faccio la mia maglia alta quindi continuo a lavorare normalmente i miei giri e continuerò sempre a lavorare in tondo. Io adesso finirò poi qui, vedete facendo sempre le maglie alte sopra le maglie alte 4 catenelle entrando nella terza catenella per fare per chiudere il giro e continuerò. Non faccio delle maniche lunghe, faccio delle maniche corte tipo un po' più lunghe delle mezze maniche, quindi neanche che mi arrivano al gomito, diciamo che arrivano a metà avambraccio eh, perché comunque è un vestito che voglio iniziare a indossare e eh, soprattutto a fine um, diciamo, fine autunno, inizio primavera, quindi non ho bisogno delle maniche lunghe ma naturalmente voi potete fare le maniche molto più lunghe o anche solo più corte io comunque vi dirò quante volte ho ripetuto il motivo e ho terminato quindi la mia manica ho ripetuto il motivo solo due volte vedete ho due gocce e ho fatto anche qui un semplice giro di maglie basse per rifinire il tutto facendo sempre una maglia bassa sopra ogni maglia alta mi raccomando se avete le due maglie alte chiuse insieme fate un'unica maglia bassa e tre maglie basse nell'archetto di 4 catenelle e quindi la mia manica è terminata adesso andrò a fare la stessa cosa dall'altra parte e il mio vestito sarà terminato non so se farò un giro di maglie basse anche intorno allo scollo devo ancora un po a decidere forse sì visto che l'ho fatto intorno anche sotto e sia sì, le maniche ma comunque in questo caso vi farò sapere